Ciao amici, siete spesso stressati o sotto pressione? La mia pressione è di solito è nella norma, 80-120. Non parlo di pressione arteriosa, ma di quando ci si sente schiacciati. Lavoro, famiglia, scuola, imprevisti, notizie negative possono generare stress. Un po' di tensione nei momenti opportuni è utile e fisiologica, ma se diventa costante può avere effetti negativi anche sulla bellezza del viso. Come? Vediamo insieme 6 cose che succedono al viso sotto stress e come evitarle. Se vi piace l'idea mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è cioè un regalino per voi. 1. Pelle grassa. Quando si è agitati anche la sudorazione aumenta e la pelle si fa grassa e untuosa. Sebo e sudore sono difese automatiche dell'organismo, ma non sempre piacevoli. 2. Invecchiamento precoce con il cortisolo. Le ansie incrementano la produzione di cortisolo, l'ormone dello stress. Il cortisolo, liberando i radicali liberi, accelera il processo di invecchiamento cutaneo. Quindi, benvenute tecniche antistress soprattutto la meditazione mindfulness. 3. Microscosse. I pensieri non viaggiano solo nella nostra mente, ma hanno anche effetti fisici. Ogni pensiero dà origine a impulsi elettrici che dal cervello percorrono i nervi. Nei momenti di stress, queste microscosse aumentano in intensità e quantità, contribuendo all'invecchiamento della pelle e alla formazione delle rughe. 4. Irrigidimento muscolare, restringimento dei vasi sanguigni, capelli fragili. Uh, quanta roba! Le ansie determinano un irrigidimento muscolare che a sua volta restringe i vasi sanguigni con un minore apporto di ossigeno e sangue ai tessuti cutanei. Che catena di Sant'Antonio! Sì, e non finisce qui, il minore apporto di sangue ha effetti non solo sulla carnagione, ma anche sui capelli, che diventano più fragili, sottili e tendono a cadere prima del tempo. 5. Ripartire da se stessi significa concederci spazi di relax e libertà, curare il corpo, coccolarci. Non sempre possiamo eliminare lo stress, ma possiamo agire su di noi. Ad esempio con la mindfulness, che è molto efficace contro lo stress. Vi ricordo che tengo corsi di mindfulness, trovate il link al mio sito in descrizione. Ma cosa devo fare per la bellezza del mio viso?